Ciao amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della mia esperienza con la Challenge Inktober 2020. Sperando di non dimenticare niente perché solitamente mi succede che faccio il video, lo, ci lavoro, lo pubblico e dopo mi ricordo, cacchio, ho dimenticato di dire questo. Come è nata questa cosa della Challenge Inktober? Allora cerco di raccontarvi tutto in ogni dettaglio. Come sempre io e Daniele cerchiamo eh, di fare qualcosa di simpatico per il canale, quindi ci mettiamo lì, pensiamo, elaboriamo. Allora, all'improvviso siamo in cucina e Daniele mi riflette e cerca un po' di qualcosa di simpatico mi fa, cercherò di, di imitare anche Daniele, Daniele eh, non sono un grande attore, scusami se sono questi occhiari ma purtroppo di questi dispongo allora. Mario ho trovato, ho trovato devi fare Inktober ok sì ma devo prima capire di che si tratta cioè. fammi capire vediamo se è una cosa fattibile tranquillo, è molto semplice, allora devi fare un disegno ad inchiostro, uno al giorno per ogni tutto il mese di ottobre e taggare su tutti i social con Hashtag in YouTube. Dico vabbè, vediamo un po' eh, se è possibile perché non è così semplice come sembra eh, vediamo, però vediamo se ci riusciamo, iniziamo e vediamo più o meno come Ma no, tranquillo, è molto semplice, non ti preoccupare eh, Cominciamo, non ti preoccupare, è una cosa che si può fare, si fa, è una cosa che si può fare, non ti preoccupare Ok, vabbè, allora facciamo così, cominciamo, da dove vogliamo cominciare? e cominciamo ovviamente da qualcosa che poteva essere semplice e che piaceva per entrambi perché all'inizio uno sforna subito idee perché è semplice pensare a qualcosa che ti piace e si comincia infatti cominciamo con il disegno di Venom e poi infatti però io già pensavo che come cosa fosse un po' pesante perché comunque realizzare un disegno al giorno, montarlo e pubblicarlo per 30 giorni non è semplice anche se si tratta di farlo solamente a inchiostro, solamente con la penna quindi cominciamo e... facciamo il primo come ho detto Venom poi facciamo il secondo e elaboro quel simbolo MB delle mie iniziali perché infatti già nel canale postammo uh, una, una bozza di questa cosa che poi avrei rifatto correttamente e infatti l'ho fatta voi come secondo disegno di questa challenge Vabbè, diciamo che è andato tutto bene uh, fino più o meno a metà percorso poi vabbè a causa della questione Covid e quant'altro Daniele non è stato più presente e quindi ho dovuto, ho dovuto lavorare un po' da solo solo che ci sono stati vari momenti nel quale eh, abbiamo esitato e pensato anche di lasciarla di sospendere prima a 15 poi a 20 disegni insomma varie volte è successo a lui, poi è successo a me perché comunque a un certo punto comincia a essere molto pesante anche perché sembra assurdo ma pensare a 30 disegni diversi ogni volta non è semplice quando poi succede e con lì e pensavo ok, che devo fare? puntualmente non sapevo per cosa fare poi per fortuna, ripeto, avreste una buona piega arrivati al, al quindicesimo disegno o, sì, forse il quindicesimo come ho già detto, Dani a un certo punto non ha più eh, lavorato al montaggio dei video che, diciamo che eh, lui lavora con me, lavoriamo insieme nel canale io li disegnavo, eh, li registravo e lui poi lavorava al montaggio e tutto il resto quindi dal quindicesimo disegno poi ho dovuto fare tutto da solo quindi si è raddoppiato il lavoro ed è diventato ancora più difficile più pesante devo pensare a cosa disegnare, disegnare o registrare montare il video e poi renderlo pubblico, appunto ogni giorno a scadenza ma comunque alla fine si può vedere nel canale ce l'ho fatta ho realizzato 31 disegni allora se rifarò questa esperienza, sì penso di sì non so se però la rifarò facendo 31 disegni, mettendone uno ogni giorno l'anno prossimo, magari una settimana che ho visto che qualcuno ha fatto diversamente, ha fatto uno a settimana e la cosa è più semplice perché farne una settimana ti dà tutto il tempo di registrarlo, tutto il tempo di montarlo con calma e caricarlo nel canale. Invece, uno al giorno è più pesante, più massiccio le cose. È fattibile anche facendola um, facendone uno al giorno, però non con il ritmo serrato che ho fatto io, cioè, nello stesso giorno disegnarlo, montarlo e quant'altro, converrebbe secondo me e cosa che farò io l'anno prossimo se la farò ugualmente per 31 giorni di magari preparare già un numero di disegni prima, molto prima magari già renderli anche video, così sono già disponibili in modo che poi c'è tutto il tempo di fare quelli eh, nuovi magari i primi 15 già preparati e gli altri 15 in corso poi durante la challenge nel mese di ottobre è stata una bella cosa, nonostante sia stata faticosa per me è stato bello perché il mio canale poi in sostanza si basa sull'arte, infatti quando l'ho cominciato l'aperto è nato proprio per quello, per l'arte, quindi ci mancherebbe, a me piace molto disegnare, mi piace l'arte e quindi va bene così. Però ripeto, come ho già detto altre volte, fatti in questa maniera diventa molto pesante e stressante come cosa. Aiutatemi a far crescere il canale, al prossimo video.